Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si risolve un sistema lineare con il metodo di Kramer l'esercizio è questo è risolvere il, il seguente sistema con il metodo di Kramer allora il sistema è x1 più 2x2 meno x3 uguale 1 x1 più x2 meno 2x3 uguale 0 e meno 2x1 meno x2 più x3 1. La prima cosa che dobbiamo fare è di trovare la matrice dei coefficienti del sistema e il vettore dei termini noti. Ogni sistema lineare è del tipo ax uguale b, dove a è la matrice dei coefficienti. x vettore incognito e b termini noti vettore Allora la matrice dei coefficienti 1 per x1 più 2 per x2 meno 1 per x3 è 1, 2, meno 1. Uno. 1 meno uno. Uno x1 più 1 x2 meno 2 x3, 1, 1, meno 2 meno 2x1, meno 1x2 più 1x3 allora meno 2, meno 1, 1 questa è la matrice di coefficienti vettore incognito è x1x2x3 I valori che dobbiamo trovare uguale con b che sono i termini noti questo qua 1 0 1 allora come procediamo con, con la regola di Cramer? per prima cosa dobbiamo trovare il determinante della matrice dei coefficienti ai video precedenti ho indicato due modi per trovare il determinante di una matrice quadrata: o con cofatori o con la regola di Sarus. Su questo video uso la regola di Sarus perché è più veloce. Andiamo a vedere. Allora con Sarus devo copiare queste due colonne qua e la mia matrice diventa così. Procediamo, moltiplico questi elementi qua, allora uguale con 1 per 1 per 1 più questi qua. 2 per meno 2, meno 2, più meno 1, 1 meno 1, meno 1 per 1 per meno 1, meno, meno 2 per 1, meno uno, meno, meno uno, meno due uno, meno uno per, uno per due, uno per uno per uno, 1 più meno 2 per meno 2 4 per 2 8 più meno 1 per meno 1 1 per 1 1 meno meno 2 per meno 1 2 meno 2 meno 1 per meno 2, 2 meno 2 meno 2 uguale 10 meno 6, 4 questo è il valore del primo determinante della matrice dei coefficienti adesso cosa ci dice Kramer? per trovare le soluzioni del sistema dobbiamo trovare il determinante di tutte le incognite come si fa? Per trovare il determinante della matrice X1 dobbiamo cambiare la colonna delle incognite X1 con B, con i termini noti. Questo diventa AX1, 1, 0, 1 e l'altro come sia. e trovo il determinante di questa matrice. Andiamo a calcolare il determinante. Faccio con Saurus, allora copio le due prime colonne a destra della terza. Questo è uguale 1 per 1 per 1 più 2 per meno 2 per 1. meno 1 per 0 per meno 1 questo fa 0 meno 1 per 1 per meno 1 uno, meno 1 uno meno uno per meno 2 per 1 meno 1 per 0 per 2 1, meno 4, più 0, meno 1, più 1, meno 2, per meno 1, fa 2, meno 2, meno zero, allora, 2, meno 2, 0, allora, il determinante della matrice AX1 fa meno 4 adesso andiamo a trovare il determinante della matrice AX2 allora la matrice A era questa 1, 1, 2 2, 1, meno 1 1 meno 1 meno 2, 1 e le incognite sono queste qua allora per trovare il determinante della matrice x2 devo sostituire questa colonna con i termini noti cioè la mia matrice diventerà a x2 uguale 1 1 meno 2 1 0 1 questi sono i termini noti e meno 1 meno 2 1 e per questo devo trovare il determinante andiamo a trovare il determinante uso un'altra volta il metodo di Saurus devo copiare le due prime colonne a destra della terza cioè 1, 1, meno 2 1, 0, 1 abbiamo 1 per 0 per 1 cioè questo qua più 1 per meno 2 per meno 2 più meno 1 per 1 per 1 meno meno 2 per 0 per meno 1 meno 1 per meno 2 per 1 meno 1 per 1 per 1 uguale 0 più 4 meno 2 per meno 2 4 meno 1 per 1 per 1, meno 1 meno 2 per meno 1, 2 meno 2, meno meno 2 più 2 meno 1 questo sbagliato fa 0 allora, meno 1, meno 1, fa meno 2, più 2, 0, determinante è 4 con lo stesso modo troviamo la matrice AX3 sostituendo la terza colonna cioè la colonna dell'incognito X3 con il vettore dei termini noti cioè questo qua. Andiamo a calcolare il determinante usosaurus. Copio queste colonne a testa della terza. Abbiamo 1 per 1 per 1 più 2 per 0 per meno 2 che fa 0 più. 1 per 1 per meno 1 meno 2 meno per 1 per 1 meno 1 meno per 0 per 1 che fa 0 meno 1 per 1 per 2 1 più meno 1 che fa meno 1 meno 2 per 1 per 1 fa meno 2 per meno più 2, meno 0, meno 2, più 2 meno 2 0, meno 1 meno 1, più 1 0. Allora, il determinante della matrice Ax3 è uguale a 0. Allora, il metodo di Kramer ci dice che una volta trovati i determinanti, x1 sarà uguale con il determinante della matrice ax1 fratto il determinante della matrice a dei coefficienti x2 sarà uguale con il determinante della matrice x2 fratto il determinante della matrice dei coefficienti x3 uguale andiamo a sostituire il determinante della matrice AX1 l'abbiamo trovato uguale a meno 4 fratto 4 allora è uguale con 1 x2 sarà il determinante della matrice AX2 e 4 fratto determinante della matrice A che 4 allora 1 X3 il determinante della matrice AX3 cioè 0 fratto 4 cioè 0 allora il nostro sistema determinato cioè ha solo un'unica soluzione che X1 uguale 1 X2 uguale 1 meno 1 qua x3 uguale 0 per adesso è tutto ragazzi seguitemi su social per non perdere i prossimi video ci vediamo al prossimo video a presto